Senso, solo per, per dire al consigliere Corsetti che non può dire lui cosa penso io degli uffici, io gli uffici li ho ringraziati, li ringrazio delle tante eh, osservazioni, la maggior parte delle quali... La qual recepito, Ah, evidentemente ha dei mea culpa da parte mia, perché io non sono una persona che non ammette i propri errori, quindi io conto sulla competenza degli uffici e su quella base ho ritirato ben 31 emendamenti, insomma, come sa la Presidenza e il Segretariato, e ho ascoltato anche il Segretariato quando c'è stato da, da, da aprire la discussione in commissione a tutti eh, i partiti e i gruppi presenti in Assemblea, penso che non mi si possa dire, sono entrato nel merito dei contenuti dicendo che in questo caso c'erano delle diversità di opinione che mi hanno spiazzato perché eh, appunto eh, a mio modo di vedere eh, non mi riconosco nel parere di quegli uffici che dicono che eh, un consigliere comunale, l'Assemblea Capitolina più che un consigliere comunale eh, non può derogare ai regolamenti dell'Assemblea Capitolina cioè l'Assemblea Capitolina decide con la sua competenza dei regolamenti comunali, non certo di quelli nazionali o regionali. Grazie.